Salve a tutti, oggi spiegherò qualcosa sulle misteriose cifre di cui stiamo parlando SFTP, Ride Drive, eh, server e così via. Allora, Salazar ha noleggiato uno spazio su di un server per i corsi Edu3D. In questo spazio ogni corsista avrà la possibilità di caricare le proprie creazioni per High Fidelity. E non è infatti possibile passare le proprie creazioni dal proprio PC a High Fidelity se non attraverso High Fidelity stesso, cosa che Salazar ha sconsigliato di fare. Allora cos'è SFTP? SFTP è un protocollo, cioè una codifica delle informazioni che noi vogliamo trasferire sul server, cioè non possiamo trasferire direttamente i nostri file, dobbiamo trasformarli grazie a questo protocollo SFTP. Per fare questo serve un programma, eh, anzi ce n'è più di uno di programmi che fanno questo, questo lavoro. E, in realtà eh, ne sono stati menzionati due nel corso, uno è RaiDrive e l'altro è CyberDark. RaiDrive funziona solo su Windows ed è il programma che vi mostrerò perché io non ho il Mac con Windows. CyberDuck invece funziona sia per Windows che per Mac. Allora, dove troviamo eh, RaiDrive? Andiamo sul, sul nostro Google, scriviamo RaiDrive ed ecco che compare. Eh, io clicco qua, insomma, apro RaiDrive e eh, voglio eh, scaricarlo. Allora, clicco su Free Download. E come voi vedete l'unica possibilità che dà è eh, sistemi operativi, Windows, non ci sono altre possibilità. Se voi volete scaricarlo per il Mac dovete andare su CyberDuck. E questo è l'aspetto di CyberDuck, CyberDuck.io, Ecco, eh, che però eh, in questo momento a me non interessa. Allora, voi cliccate Download Now e il programma analizza il sistema operativo che voi state eh, utilizzando e può succedere, come è successo a me, eh, che eh, scopra che vi mancano dei programmi essenziali. Eh, per esempio, eh, a me ha fatto comparire questa videata qua dove mi dice appunto che mancano dei prerequisiti. In questo caso, se avete la connessione lenta, armatevi di un po' di pazienza, perché è un po', è un po complicato. Tra parentesi, io qua ho già, eh, ho già scaricato Raiu Drive, sono nel, nella procedura di installazione, cioè questo vi compare durante... Il vostro tentativo di installazione allora se vi se vedete questo messaggio voi cliccate next e aspettate che si installi tutto ciò che serve eh, una volta che eh, avete installato anche Rive Drive la prima videata che vi compare è questa qua cioè un riquadro completamente nero con una freccia che vi mostra dove cliccare voi cliccate qua su add e a questo punto vi compare questa videata che voi vedete. Eh, qui vi ho evidenziato SFTP, questo l'ho messo io, questo riquadro rosso, per dirvi dov'è che voi dovete cliccare la prima volta, perché questo è il servizio che interessa a noi. Quindi cliccate qua e fate ok. La videata successiva è questa. Benissimo. A questo punto cosa dovete fare? Dovete compilare alcuni campi. Questo, questo e questo e questo. Quindi quattro campi da compilare. E nella riga SFTP scrivete quello che vedete qua. Eccolo qua. Allora, nella riga SFTP, eh, SFTP dovete scrivere edu3d.ovh che è l'indirizzo del server non toccate questo 22 che è la porta che viene usata in automatico dai file S, dal protocollo sft eh, nella riga subito sotto dovete scrivere slash bar slash www slash html slash e poi mettete il vostro username che Saladar vi avrà inviato Qui accanto account al posto di root non vedrete scritto root, vedete scritto username e inserite il vostro username. E accanto scrivete la vostra password. A questo punto cliccate su OK e eh, praticamente eh, avete avviato Rive Drive. Rive drive è pronto. Come si usa Rive Drive Ve lo mostrerò in un'altra pillola.